Il robot è incontrastabile. Sì, a voglia, regà, voglia. Bella, guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi, Negozio oggetti, supporta un creatore con il codice FORTU. Accettate. Da ora, ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti. Ah, ragazzi, questi piccoli bambini maleducati. Mannaggia, Mannascia Ovviamente il tizio sotto di me, cioè sopra di me, piglia un combat oro. Vabbè, Almeno c'è un'arma con la quale potermi difendere. 26, allora io col primo colpo gli faccio 26, lui mi leva 88. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questo non è un cespuglio? Non me lo fa vedere, sta tutto... Ah, una caraffa quasi. Su condotti confusi più o meno Eh ricordiamocelo Come cavolo ha fatto così tanto danno A quella distanza Porco Che rip Che rip Veramente vai io, che rip Eh mochissimo messa pure a Ciro Ora che dici Caria car Ovviamente lui non si fa uno di danno io vi ho una caduta della madonna dimmi che avevi delle bende vabbè c'è un faloggio o qualcosina ah ok, ok ok ok ok buono buono buono la struttura non è tutta mia però eh Raga mi raccomando se dovete ancora iscrivervi al canale fatelo attivate la campanellina perché per fine live vorrei raggiungere i 58.850 iscritti Un bel traguardo ma so che assieme possiamo fare qualunque cosa guys dimostratemi che è così robot non sono p-shit robot non sono p-shit La cosa buona raga, Ho tutti i materiali che ti fanno fare Guardate in quanto poco tempo Cioè mi sono praticamente fullato raga Cioè Porto ti piace la stagione 10? Sì Sì Non male non male Cioè sono quasi full di tutto praticamente Per farvi capire eh Il robot è scarso Raga comunque mi raccomando Codice Portu. Nel negozio se siete da, da PS4 basta che andate sul negozio e premete quadrato e digitate il mio nome Se invece siete da PC sapete come si fa Il codice creatore ragazzi è tutto fortu fort tutto scritto piccolo Mi raccomando se uh, non sapete come si scrive semplicemente sta in basso lo vedete Codice creatore sta scritto poi forte, come vi ho detto Per esempio questo è interessante aspettate Esatto esatto esatto Abbastanza sicuro di poterti eliminare anche senza robot, sinceramente Ma devo usare il robot? Sì, sì, usa il robot, tranquillo La gente fa la toxic con il robot Perché non lo potrei fare pure io Il problema, raga, è che a uno è molto difficile da gestire Ma se siete in due bravi Si può fare veramente tanta roba Non è OP eh Non è OP Non è OP N Non è OP Certo Certo, certo, certo, certo, certo certo. Come dite voi Ma massacrato? Ma, Ha distrutto il robot, ok. Il robot si cura con il falò. Ah. interessante. Allora, vediamo se non riesco a farlo distruggere. Quasi quasi. Tento. Vabbè. Quest'altro, qua Non parliamone. Eh. Solo che non ho più cura, eh. Sinceramente, utilizzare la cura per robot non so se sia il caso. Ah, no, aspettate, sta. Sta un approvvigionamento vicino a me. Ma che sto dicendo? Vediamo. Ok, ottimo, ottimo. Io questo e questo. La shield potion me la faccio subito, così mi libero da slot. Bella con i robot, eh? Sì, Beh, Oh, nemici, nemici, nemici di là. Eh. Posso provare a fare una cosa di questo tipo? Ma sicuramente, come fai a dire che non ne ho più, è un raga? Raga Cioè, veramente. C'è, c'è. Ragazzi, miei Ma con quale coraggio! Con quale coraggio! Cioè, quello l'ho shotato. Questo è morto. Eh, raga, Ma come fate a dire che non è OP quel coso Ma veramente Io ho solo mantenuto i, il caricatore Cioè lo, ho solo caricato i razzi Ha fatto tutto lui Raga ma come fate con quale coraggio Dite che non è OP Mio dio ma nerfate quei robot Nerfate quei robot Raga Hashtag della vita nerfate quei robot Ma per piacere Ma per piacere Nessuno non prendiamoci in giro Ok, fucile di precisione, sentiamo. No, stare in safe, va bene. prego push cioè, devo aspettare la safe che si chiude sì, sì, sì, sì. mica ti spammo a caso giusto per lo schizzo di utilizzare i proiettili no è overpower robot si sì, raga ma, ma veramente io non so come faccio certa gente a dire che non è overpower cioè il problema è tutto il robot <ride> cioè capite seriamente non, non si può fare raga non si può fare e questo devo aspettare 50 secondi che si chiude la safe e che forse lui inizia a muoversi per raggiungermi poi. Uh, colpisce signori, colpisce, attenzione. Prende il coraggio e ci raggiunge? No, eh. Uh, attenzione. E fa mamma mia, voleva pushare. Vai, vai, sali, sali, sali, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, troppo forte, vai, vai Troppo forte, signori, troppo forte GG per lui Ok, ragazzi, prima win della giornata Finalmente ci siamo riusciti GG per noi Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti E attivate la campanellina, guys I robot incontrastabili Sì, a volte okay.